Perché Erdogan non ripropone una nuova costituzione. Erdogan sta diventando un agnello, un angelo. Sì. Ha proposto una, costituzione, una nuova costituzione, come abbiamo detto nell'ultima puntata, e dal suo alleato, il leader del, del partito del movimento nazionalista, che sarebbe un l'esponente dei lupi grigi, quindi un altro agnellino, sì, è certo, stato un lupo, tra lupo agnello. Sì. È stata accolta questa, questa sua proposta, la settimana scorsa ne abbiamo parlato e questa settimana, e due giorni fa, se non mi sbaglio, eh, Erdogan prende la parola nel, in un intervento nel suo gruppo parlamentare e dice: Dobbiamo ripristinare la Costituzione, dobbiamo tornare ai valori del 21-24 la, costituzione, fond eh, esatto, la costituzione fondatrice della Repubblica, quindi non la costituzione del 1960 che era una costituzione molto apprezzabile in effetti dopo, dopo quello ci sono stati due colpi di Stato molto, molto fascisti e molto di destra comunque no, addirittura in quelle del 21-24, questa proposta molto sorprendentemente è stata accolta alla grande immediatamente su Twitter, quindi su una piattaforma estremamente seria e ufficiale dal nuovo imam del di Santa Sofia, adesso non possiamo dire museo oppure chiesa perché Erdogan in piena pandemia con 300.000 persone in presenza ha battezzato la Santa Sofia e, e l'ha fatto diventare moschea, quindi alla facciata del distanziamento sociale e l'imam di questa nuova moschea, chiamiamo per noi Santa Sofia non è una chiesa non è un, una moschea, è una, una, una realtà architettonica, è un'eredità eh, l'eredità dell'umanità comunque il Mehmet Bojnukaden ha lanciato un twitter e ha detto torniamo alla costruzione del 21 oppure 24 in cui la religione dello Stato è l'Islam e non c'era spazio alla laicità dello Stato così possiamo ripristinare le impostazioni di fabbrica, ah, le impostazioni di di di fabbrica. fabbrica sì. e l'hashtag dell'Imam era l'Islam nella Costituzione quella dell'istruzione del, che, che era compreso nella confezione appena uscita dalla... esatto in effetti nella costruzione del 21 e con quella riforma del 24 c'era ancora scritto che la religione dello Stato turco era l'Islam, poi successivamente qualche brillante l'ha tolto, però adesso sono solo passati 100 anni, ma è arrivato forse il momento di fare un passo indietro. È giusto, al 21 sono l'anniversario in ogni cent'anni bisogna sputtanare la situazione. Praticamente. Bene, contemporaneamente, contro questo buio continuano le proteste che cercano di illuminare la società il paese. Da più di un mese, il mondo universitario, con ormai il sostegno massiccio della cittadinanza, continua a ribellarsi contro il nuovo rettore dell'Università di Boazici cioè a Istanbul, nominato direttamente dal Presidente della Repubblica, contro la violenza della polizia e contro l'arroganza e il linguaggio omotransfobico del governo centrale le persone continuano a scendere in piazza il presidente della repubblica sei giorni fa venerdì scorso eh, subito dopo la preghiera di venerdì davanti alla moschea dove ha praticato il suo dovere ha parlato dal, davanti alle telecamere dice, chi è, facendo un appello se questi studenti hanno coraggio chiedono, chiedono eh, le mie dimissioni eh, e quindi fatto <ride> che poi come se appunto lo dice anche nella lettera lo dicono anche nella lettera che hanno scritto gli studenti che tra poco leggeremo Messo a chiedere le dimissioni del, del presidente repubblica avesse la necessità di avere un po' di coraggio è un diritto costituzionale, però una persona che ripetutamente ignora i, i, i pareri, le decisioni della cedo e della corte costituzionale del paese stesso che lui rappresenta, ovviamente fa questa uscita, uscita da tamarra da bullo del quartiere. Allora, eh, però, si è ricevuto quello che si meritava esatto. miglia, centinaia di migliaia di richieste di dimissione. Esatto, esatto. in tempo reale, Twitter è diventato top trend mondiale e Erdogan dimissioni, ovviamente il monsieur è ancora lì al potere. I ragazzi hanno scritto una lettera molto plausibile, leggermente lunga, prova a leggerla velocemente è molto interessante, ci fa capire appunto che ormai come dissero esattamente nel 2013 durante la rivolta del Parco Ghesi, la dicevano la cosa non riguarda quattro alberi non hai ancora capito, inizia a scendere in piazza e questa lettera ci fa capire che i ragazzi ormai non ce l'hanno soltanto con il lettore, la cosa è diventata ancora più grande. Allora, la lettera inizia così. Precedentemente abbiamo risposto al nuovo re Meli con una poesia intitolata Prove di poesia su un provocatore. Siamo felici che ci abbia risposto lei, dato che è il vero responsabile di questa situazione. Ricordiamo che la lettera è indirizzata al Presidente della Repubblica. Finora lei ha provato a mettersi in contatto con noi dietro le quinte tramite l'associazione Turghev e ora vediamo che cerca di litigare con noi tramite i media. A noi non piacciono i mediatori, preferiamo parlare direttamente in modo aperto a tutti. Speriamo che continuerà anche lei in questo modo. Prima di tutto le vorremmo ricordare le motivazioni delle proteste e le nostre richieste. Lei ha nominato un commissario straordinario come rettore alla nostra università, ignorando gli studenti e i professori. È legale ciò che ha fatto? Sì, come ribadisce in ogni occasione è legale, ma non è legittimo. Questa nomina farebbe ribellare anche quelle persone che hanno solo qualche briciole di giustizia nel loro cuore. Come se non bastasse un venerdì di sera a Deciso di aprire nuove facoltà nella nostra università, nominando da solo dei decani con l'obiettivo di opprimere gli studenti, i professori e tutti i lavoratori di questa università. La sua volontà di riempire la nostra università con i suoi militanti politici è la dimostrazione della crisi politica in cui si trova. Coloro che devono pagare le conseguenze amare della sua crisi, ogni giorno che passa sono sempre di più. Noi stiamo praticando i nostri diritti garantiti dalla Costituzione per spiegare al resto della società l'ingiustizia in cui ci stiamo trovando. Queste sono le nostre richieste. Rilascio immediato di tutti i nostri amici in detenzione provvisoria e arrestati in questo periodo. Immediato conclusione della campagna di diffamazione, diffamazione avviata contro i nostri amici LGBT+, e tutte le persone prese di mira. Dimissioni di tutti i commissari straordinari, prima di tutto Melipoulou, che è la fonte della, cam della campagna di linciaggio delle detenzioni provvisore e degli arresti, elezione democratica per eleggere i rettori in tutte le università, con il coinvolgimento di tutte le componenti delle università. Abbiamo notato che lei in una sua dichiarazione ha pronunciato questa frase, se hanno coraggio chiedono le mie dimissioni. Chiedere le dimissioni del Presidente della Repubblica è un diritto garantito dalla Costituzione? Sì, quindi perché dovrebbe essere un atto di coraggio praticare un diritto garantito dalla Costituzione? non siamo come quelli che le obbediscono senza condizione lei non è un sultano e noi non siamo i suoi sudditi ma dato che lei ha parlato del coraggio rispondiamo brevemente noi non abbiamo nessun tipo di immunità lei invece da 19 anni si infuria sotto il suo scudo dell'immunità il ministro degli interni mente colpendo le, le sensibilità religiose della società, noi invece diciamo che non applicheremo l'autocensura lei definisce perversi i nostri amici amici LGBT. Noi invece pensiamo che i diritti delle persone LGBT siano i diritti di tutte le persone. I membri del suo partito prendono a calci i minatori a Soma. Noi invece partecipiamo alle manifestazioni degli operai e lo faremo anche in futuro. Lei tiene ingiustamente l'ex co-presidente del Partito Democratico e dei popoli in carcere, anche i giornalisti e i sindacalisti. Noi invece diciamo che siamo con coloro che gridano ad alta voce la verità e ci opponiamo ai commissari straordinari. Lei nei suoi comizi elettorali ha fatto prendere in giro alla massa la mamma di Berkinell Van morto durante la rivolta del Parco Ghesi. Noi invece diciamo che siamo con Berkinell Van. Lei dice che anche la moglie di Osman Kavala è con questo provocatore e facendo così fa di Ashebura un bersaglio. Lei nomina una donna utilizzando solo una delle sue qualifiche, ossia quella di essere la moglie di qualcuno. Quindi usa il linguaggio banale e sessista. Noi invece diciamo che Aisha Bura è una nostra professoressa preziosa, è una grande scienziata e diciamo che qualsiasi attacco che si commette nei suoi confronti è come se fosse commesso contro di noi. Siamo sicuri che lei utilizzando questa lettera ci denuncerà sostenendo che elogiamo il reato e il criminale e magari anche per aver trasgredito la legge di vilipendio del Presidente Repubblica. Ne siamo sicuri, ma non smetteremo mai di dire la verità e siamo sicuri anche di questo. Dato che lei non ha abbastanza forza per mantenere al potere il Rettore, che lei stessa ha nominato, sta cercando di creare nuove facoltà per infiltrare nella nostra università i professori che la sono cari. Questo è sì che è un atto molto coraggioso. Eh? Per tutto questo noi non prendiamo sul serio le sue dichiarazioni in merito al coraggio. Noi sappiamo che l'Università di Bosici non è l'istituzione più importante, del paese e nemmeno il fatto che Melipulu sia stato nominato rettore della nostra università sia il problema principale di questo paese. Invece se dovessimo parlare delle sue dimissioni, di certo non le chiediamo solo per quello che sta succedendo in questi giorni, perché perché se lei fosse dovuto dimettersi, si sarebbe dimesso quando Kramping è stato assassinato, quando a Soma 301 minatori sono stati massacrati, si sarebbe dimesso, quando a Roboski sono stati assassinati 34 cittadini curdi, si sarebbe dimesso. Si sarebbe dimesso dopo l'incidente ferroviario di Ciorlo, si sarebbe dimesso prima di tutto per quelli impiegati sospesi con i decreti di legge sotto la sorta d'emergenza e per tutti quei cittadini che lei ha reso disoccupati e tutti quelli che faticano a sopravvivere per via della disoccupazione. Lei avrebbe assunto le sue responsabilità in merito alle sue politiche economiche che spingono le popolazioni ai margini della povertà, invece che a sacrificare il suo genere, ex ministro del Tesoro. Gli esempi sono tanti. Ma in ogni caso lei non si è mai dimesso. Esattamente come dice lei, invece che avere coraggio, ha preferito essere definito come un ingenuo ingannato. Quindi perché ora le dobbiamo chiedere di dimettersi? Noi continueremo con la nostra lotta finché Meli sarà presente in quell'ufficio. Prenderne atto o meno è un problema suo. Noi siamo con coloro che sono stati privati dai diritti democratici e dalle libertà garantite dalla Costruzione. Concludiamo augurando che un giorno lei capirà che non può zittire le persone oppresse di queste terre, alzando la voce e rendendole dei bersagli nelle piazze e sui palchi. Decisi, proprio determinati. Viene un po' meno l'ironia che c'è normalmente in questo movimento, però è molto dura questa, questa lettera nei confronti del Presidente. Poi gli sviluppi, eh, ci sono arresti, sì, ormai sono in tutto questo tempo, diciamo una settimana e dieci giorni, ci sono, sono svolte manifestazioni in 38 città quindi quasi la metà del paese. Più di 600 persone sono state prelevate dalla polizia, portate in questura e rilasciate immediatamente oppure trattenute per un paio di giorni in, in detenzione provvisoria. 11 arresti sono stati confermati, quindi 11 persone si trovano in diversi centri penitenziari del paese. Più di 20 persone sono ai domiciliari, a una, 30 a una trentina di persone hanno tolto il diritto di lasciare il paese, quindi probabilmente partiranno i processi, eccetera. E Ovviamente non facciamo il conto del... del del maltrattamento in piazza, calci, pugni, lacrimogene sparate al terzo occhio, feriti oppure anche molestie sessuali oppure insulti ultranazionalisti, sessisti che hanno ricevuto i manifestanti durante il periodo della detenzione provvisoria. Molestie sessuali hanno in comune anche i sauditi, visto che è stata liberata ieri la leader della protesta che, che pretendeva. Di avere la possibilità di guidare l'auto e l'hanno incarcerata esattamente nel giorno in cui era stato eh, concesso questa possibilità alle donne proprio per definire che si trattava di una concessione e, e non di una. Di una successo della lotta e che veniva concesso ai sudditi cioè, tutto ciò e, e, e soprattutto non bisognava continuare a chiedere altre altre riforme quindi in questo direi che sono abbastanza simili i due grossi rivali della regione sunnita in, in Medio Oriente i rivali di ieri ma domani magari amici eh, come con i greci esatto. la scorsa settimana sì. si stanno spartendo anche il mare per un, un, un... Sono viaggi di nozze adesso nel Medio Oriente, tra l'Israele e tutti gli altri paesi medio orientali c'è un matrimonio senza precedente che molto probabilmente eh, eliminerà eh, l'Egitto dal teatro, diminuendo i suoi ricavati che Egitto otteneva con le tasse che riceveva tra, eh, grazie alle navi che portavano il, il petrolio attraversando il canale di Suez. E questo molto probabilmente potrebbe essere una scelta, una decisione per aprire un canale alternativo in cui si vede l'Israele protagonista per, eh. per portare il petrolio verso l'Europa. In questo momento, ovviamente, tornando alla nostra, al nostro pollo, è molto probabilmente l'intento è anche quello di scartare la scelta turca, il percorso della Turchia eh. e rendere di nuovo protagonista Israele del Medio Oriente anche nel campo energetico, non soltanto militare. Sì, infatti il progetto del di passare a sud a sud di Cipro, andare direttamente sulla Grecia e quindi arrivare poi in Italia. Sempre lo stesso posto, comunque, in Italia a rovinare. Solo che se il tubo passasse sotto l'isola Creta ci sarebbe un problema, perché come ben sappiamo, più di un anno fa Ankara e Tripoli hanno firmato questo. Accordo surreale in cui, cui Creta cui, non esiste: da, da sotto Creta parte un confine immaginario che arriva sulle coste della Libia, quindi come se fosse una striscia, un, una linea messa lì e che sarebbe confine turco-libico, confine marittimo. Sì, unisce unisce un... il mare di Turchia con il mare libico. Eh, sì. eh, peraltro, la, il nuovo governo, quello che, va, che andrà a crearsi il 24 di dicembre, comunque. Hanno messo le prime basi perché la costituzione di questo governo dovrebbe essere affidata a tre, tre membri, eh, presieduti da eh, Abdul Hamid Bey, Bey, Bey, Bey, Bey eh, che è un imprenditore di misurata molto vicino a Erdogan. È di origine ottomana, di una famiglia benestante ottomana. Sì. Anche altri elementi dei tre che hanno vinto diciamo, queste elezioni costituzionali eh, sono molto vicini a, alla Turchia. Eh, rappresentano. Il, il Fezzan, la Tripolitania, la Cirenaica e soprattutto il, Tripoli, il Tripolino e eh, quello del Fezzan sono eh, o Tuareg il secondo oppure Berbero il, il primo, però entrambi molto vicini a alla Turchia. Ricordiamoci che con l'arrivo della nuova amministrazione statunitense l'America ha lanciato un appello chiedendo a tutte le parti di ritirare le loro truppe dal territorio libico, contemporaneamente il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha replicato lo stesso appello, eh, tuttavia tuttora sul territorio libico ci sono più di 20.000 soldati appartenenti a diverse forze internazionali. In primis ovviamente vediamo... I famosi Wagner della Russia: che la Russia nei territori controllati dal suo, dal suo rappresentante Haftar sta anche scavando proprio una, una strategia medievale, stile castello medievale attorno al castello sta scavando, esatto e molto probabilmente un po' come fanno i cani pisciando sul territorio sta cercando di marcare Marca il suo il territorio, sì. Il 23 ottobre ricordiamoci che è stato firmato questo famoso accordo della pace sul territorio si registra si osserva più tranquillità ovviamente aumenta la produzione del, del petrolio e le strade che collegano le importanti città. E sono ancora di nuovo attive, soprattutto per il commercio. A proposito del commercio, il nostro ex membro dell'EU dell'Unione Europea, l'Inghilterra sta trattando in, con tutte le due parti per firmare degli accordi commerciali, quindi e non ve, cioè, e tutta questa tranquillità sta tornando come una super utilità al governo Johnson per firmare gli accordi commerciali sia con eh, il governo centrale di Tripoli sia con eh, i territori eh, controllati da Haftar. La Turchia invece non sta parlando con nessuno, cioè sta sempre dalle parti di Tripoli, eh, esattamente come fa l'Italia, e non sta parlando con Haftar e sono 75 paesi coinvolti nelle riunioni di dialogo con l'intento di strutturare e svolgere tranquillamente le elezioni del 24 dicembre del 20 2021. In questa tavola grande, di set composta da 75 paesi, c'è anche Ankara. Manca quasi l'unico paese che non dialoga con l'altra parte. Beh, e le, insomma, questa... Non dialoga, Beh, aggiunge altri mercenari. Che no, sono in senso umano in voglio dire, eh. sì, sì, il suo dialogo sotto forma di droni e bombe sì. ci sa. Sì. Poi bisogna vedere se questo ritorna a livello scientifico eh, al concetto della comunicazione, perché se lanci una bomba arriva dall'altra parte, c'è l'esplosione, tu lo le vedi, in, in, quindi il messaggio lanciato, il riscontro c'è. Un codice condiviso c'è, cioè questa è una comunicazione o no? Quindi... Sì, sì, Jacopo. Sì. <ride> bravo, bravo, si vede che abbiamo fatto la stessa, le stesse studi. Nel mese di luglio, giusto per concludere l'ultimo pezzo, qualche mese fa quindi, ricordiamoci che a Istanbul è stato firmato un protocollo tra Ankara e Mosca, due realtà che hanno dei mercenari o per i loro soldati sul territorio libico, ma due realtà, anche se eh, sono in un matrimonio molto strano da qualche anno, sostengono due parti diverse. Quindi il futuro della, della, della, della Libia sembra che eh, dipenderà molto da come si comporterà Ankara oppure da come sarà obbligato comportarsi a comportarsi Ankara, soprattutto con l'arrivo della nuova amministrazione Biden. Eh, I mercenari dell'Italia sono dei scalzi. Eh, eh, perché ha misurato eh, Leni mi a molti, molti interessi e che avendo misurato misurata tra, tra i principali protagonisti di questa nuova costruzione del governo libico evidentemente Leni avrà qualche vantaggio. Ah, che strano, che strano, che non c'entra il petrolio in qualche maniera. Allora, anche questa settimana io non sono riuscito a tirare fuori niente in merito al, al Caffè Turco, ma l'altro giorno, come dicevo, al bar sono stato identificato e qualcuno mi ha detto, ma tu sei quella che fa il, la rubrica Caffè Turco ogni giovedì? E quindi mi ha dato proprio soddisfazione anche parlato con altri... Al... No, no, non è stato così generoso. Però mm -hmm. ha, ha, ha parlato con anche altri can... clienti, ha detto, ascoltate lui, deve parlare del capitolo. E lì sc scatenato gli, gli interessi dell'interessamento delle del cliente era più concentrato sul caffè turco e mi hanno chiesto ma come si fa il caffè turco poi ho scoperto che in, in, da qualche parte poi in un'altra eh, occasione ho scoperto che dalla parte dell'Emilia Romagna in realtà il caffè alla Turca esiste e che è il caffè grandissimo lunghissimo che si fa con pentolino me l'hanno spiegato in un'altra occasione ma comunque queste due occasioni mi hanno spinto a replicare un pezzo ossia ri ricordiamo come si fa il caffè turco allora caffè turco prima di tutto macinato No, no, alla, alla, alla turca, alla turca, forse non è l'espressione più carina di alle nove e mezza di mattina, però praticamente il caffè turco come caffè macinato, tostato, molto diversamente, non è come caffè italiano, quindi in punto di partenza bisogna trovare proprio quel, quel caffè giusto, ok? Poi il famoso bricco, il pentolino di cui abbiamo parlato diverse volte, quindi è un piccolo pentolino, piccolo deve essere, di solito il caffè turco si fa per uno o due persone, non con, per 20 persone come una volta mi avevano obbligato a fare in Bosnia che era venuto fuori una schifezza comunque mm, così. Eh, sì. con un pentolino si mette un po' di acqua l'acqua giusto quante tazze vogliamo fare quindi due tazzine d'acqua giusto giusto e poi eh, due cucchiaini di caffè turco per ogni tazzina e poi eh, si mette un po' di zucchero a piacere e poi a basso fuoco si inizia a girare quindi si cerca di amalgamare tutto e fino a quando non si sciolgono tutti i pezzi si continua a girare e man mano il, il caffè inizia a salire quando inizia a salire si spegne e si serve quindi eh, raccontate così sembra una cosa semplice io ho 40 anni compiuti non riesco proprio a farlo bene comunque questo appena, è, appena no, devo ancora, quando finisce lo stato d'emergenza 30 aprile se si finisce compito. allora concludiamo con l'ultima rubrica ok, cosa accade oggi in storia allora 11 febbraio 1965 un giornale locale si chiama Yeni Adana vince eh, un premio, il premio per la stampa libera, la stampa libera rilasciato dall'associazione dei proprietari dei giornali degli Stati Uniti d'America. Tuttora risulta essere l'unico giornale turco a vincere un premio del genere. Allora perché un, un giornale locale dovrebbe vincere un premio del genere? Prima di tutto il giornale Yeni Adana è stato fondato, ricordiamoci, nel 1918, quindi dopo anni e anni, dopo 47 anni vince questo premio. Ma in questi 47 anni, in Adana, un giornale locale del sud-est della Turchia ha fatto una storia incredibile. Nasce 5 giorni dopo l'occupazione francese nella città di Adana. Okay? e diventa il mezzo di comunicazione della resistenza locale contro gli occupanti francesi. In effetti, otto giorni dopo, i francesi chiudono il giornale, scoprono questo. I, I giornalisti insistono, dopo cinque giorni riaprono. I francesi stavolta, prima di chiudere, decidono di uccidere otto cittadini identificati che leggevano questo giornale. Esatto. Ma nonostante tutto... I, I giornalisti in modo clandestino in un'altra città in vicinanza iniziano a ristampare il giornale e divulgare in un territorio stavolta ancora più vasto, spostando la resistenza diciamo, da giornalisti in una scala più larga. I francesi non mollano, richiudono il giornale dopo un mese e mandano il redattore in esilio nella città di Oskar, verso la, la, la costa del Mar Nero. No? Ma gli otto le avevano uccisi è? è veramente un ucciso, sì. Gli hanno uccisi, impiccati proprio. E, e cosa succede? I giornalisti comunque sparpagliati in Anatolia tornano, riprendono le macchine per scrivere, rientrano in clandestinità nella tipografia e ristampano il giornale. Adana comunque la resistenza contro l'occupazione francese in quel periodo viene organizzata anche tramite questo giornale che è tuttora in piedi. È tuttora un, un giornale locale di opposizione e nel 65 viene riconosciuta questa sto, storia e vince un premio, premio molto importante. Questa, cioè, la, I francesi sono peggio di Erdogan. Eh, ma sai, che... in quel periodo un po' tutti combinavano di tutto, sì, oh, Soprattutto okay. eh, le forze occupanti sul territorio anatolico hanno combinato un po' di tutti i colori. Sì. Questa è la storia del, del, del, del quotidiano Iene Adana, una storia brevissima ovviamente, che oggi, l'11 febbraio nel lontano 1965, Vincevo un premio, possiamo dire, molto meritato. Con questo io concluderei. Vi auguro una buona giornata. Ciao a tutte e tutti, alla prossima.